Grazie a Giulia Pessani, direttore di Gentleman, a questo collegamento dalle crayères eh, della Champagne, da Reims, eh, e da un luogo molto suggestivo passiamo ad un altro, perché parliamo eh, della, di come la filiera diventa green, dal filato eh, sino al pattern, abbiamo intitolato questo panel, e allora partiamo da questo filato con un tessuto, eh, anzi un filato, antichissimo, ovvero il lino e la canapa, eh, ne eh, parliamo con Pierluischi, Pierluigi Fusco Girard che eh, guida il eh, linificio e il canapificio nazionale eh, un'azienda parte intanto che ha un'esistenza su tre secoli di storia perché parte dalla fine dell'Ottocento e arriva fino a questo ventunesimo eh, secolo ma eh, la cosa secondo me interessante anche da dire è che è un'azienda che ha avuto una crescita importante negli ultimi anni guardiamo intanto le immagini del linificio Allora, immagini molto suggestive veramente che non hanno nulla da invidiare alla Champagne, benvenuto Pierluigi Fusco Girard. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, allora ci avete portato in questi campi bellissimi, tra l'altro avete fatto dei veri Grand Cru come nello Champagne per il vostro Lino recentemente. Um... Un'azienda, dicevo, molto solida perché è cresciuta di, del 43% negli ultimi tre anni. Voi siete parte del gruppo Marzotto, un gruppo da 400 milioni di euro circa, ed è eh, un'azienda che è passata da 37 milioni di fatturato nel 2017 a 53 milioni nel 2019. Questo per dare una dimensione. Eh, ma eh, siamo in un anno speciale, l'anno del coronavirus. Eh, che impatto ha il coronavirus su una materia prima come la vostra, che eh, si penserebbe, come dire, soffrire dei contraccolpi più tardi? Come stanno le cose. Ma in realtà il coronavirus ha dato un colpo molto duro al mondo tessile e quindi ovviamente anche al, alle filature lineari. Ecco, volevo specificare innanzitutto quello che noi facciamo, che probabilmente pochi sanno. Appunto noi siamo parte, come si è detto, del gruppo Marzotto, azienda italiana nota nel mondo per tessuti di alta gamma che vanno nel mondo del, dell'abbigliamento. E noi sostanzialmente cosa facciamo? Noi Uh, prendiamo quella pianta che abbiamo visto, che okay? pochi sanno um, viene coltivata solo e esclusivamente in un'area geografica ben specifica, che è il nord della Francia, quindi la Normandia il Belgio e l'Olanda, quindi luoghi uh, particolarmente belli e eh, diventano particolarmente suggestivi nel momento in cui si vestono eh, di questi Campi di lino in fiore, davvero un'esperienza molto bella. E noi prendiamo questa pianta, anzi, questa fibra, eh, che viene annoverata a essere tra le fibre tessili più sostenibili al mondo, e la trasformiamo in eh, filati, filati che eh, diventano poi dei tessuti di estremo pregio che vanno nel mondo dell'abbigliamento, nel mondo dell'arredamento nel mondo degli accessori. Ecco quindi che nel momento in cui eh, il Covid ha dato un duro colpo a questi settori, in particolar modo al mondo dell'abbigliamento, di conseguenza anche le filature liniere subiscono un, un grosso contraccolpo. Che previsioni di... avete per questo 2020 e insomma, per l'anno che verrà? Qual è il calo di domanda di questo, di questo filato? Sì, allora per quanto riguarda il 2020, prevediamo un calo che si aggira tra il meno eh, 30 e addirittura il meno 40 per cento a livello globale. Eh, e sarà quindi un duro colpo, ma eh, prevediamo anche di risollevarci molto velocemente, eh, anche perché abbiamo messo in campo delle iniziative molto interessanti che ci hanno aperto delle strade che eh, già ci stanno facendo vedere un recupero molto veloce e ci fanno guardare al futuro in maniera rotta. E da dove arriverà questo recupero? Insomma, sembra che la, la moda mm -hmm. non pensa di ricominciare a vendere seriamente prima dell'estate del 2021. Ecco, eh, da, voi da dove lo vedete il recupero? Ecco, mi lascio dire che l'edificio no, per 150 anni ha sempre associato l'aspetto di eh, tradizione con quello di innovazione. È riuscito a utilizzare la leva della tradizione e del know-how per innovare. Basti pensare che nello uh, stabilimento che noi abbiamo a Villa Dalme, vicino Bergamo, abbiamo uh, il centro di ricerca e innovazione eh, più grande al mondo, ovviamente parlo di centro di ricerca Liniero. E grazie a questa uh, innovazione che noi portiamo nel processo, nel prodotto e anche nel servizio uh, riusciamo ad aprirci delle, delle strade nuove. In particolar modo sono tutte strade che sono sempre legate alla sostenibilità. Perché? Perché ovviamente non dobbiamo tradire il DNA sostenibile della fibra. Ecco quindi che eh, quest'anno abbiamo portato avanti, abbiamo depositato quattro brevetti che ci hanno aperto delle strade nel mondo per esempio dei materiali compositi. Abbiamo creato un filato che qualche volta diventa anche tessuto o che verrà trasformato in materiali compositi in fibra di lino rispetto alle materiali compositi in fibre sintetiche, quindi particolarmente virtuosi dal punto di vista della sostenibilità e non solo no, nella fase di processo, quindi nella fase di costruzione e produzione del, uh, del materiale composito, ma anche nella fase di utilizzo e nella fase del suo ciclo vita, aspetto fondamentale soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di economia uh, circolare. Uh, materiali compositi che eh, possiamo vedere nel mondo dell'automotive, nelle porte delle auto come nei materiali segno del segno del, delle sedute, nel sound, nelle casse acustiche oppure nello sport, nelle eh, nel tavole da surf, nelle, nei, nei sci e, e eh, si, si associa a un aspetto legato alla sostenibilità anche un aspetto legato alla bellezza, al fashion, essendo noi fortemente legati a quel mondo abbiamo voluto portare e sostenibilità in un settore dove il lino non era protagonista. Potrei portare un altro esempio, che è quello del packaging alimentare. Noi abbiamo brevettato una uh, rete che potrebbe essere un'alternativa al, uh, alle uh, reti che oggi vediamo nei nostri supermercati in materiale sintetico per arance e, o per mandarini e così via, uh, con una rete invece interamente di lino, quindi virtuosa ancora una volta dal punto di vista della sostenibilità, sia dal punto di vista Vista del processo produttivo, sia da un punto di vista di utilizzo e, soprattutto in questo caso, dal punto di vista del fine ciclo vita. Ecco, questi sono alcuni esempi di, di uh, strade che ci siamo aperte per uh, guardare al futuro in una maniera uh, uh, rosea e con più grande ottimismo.